Questa maglietta mi sta facendo sudare come un porco Ma è bellissima cacchio, dai, su, via! E ciao a tutti, sono Dedriano99 sudato e morente con il sole che mi viene in faccia e sono finalmente riuscito a fare un video come si deve con la web... La webcam sta là, con la telecamera, già il primo taglio lo facciamo. No, mi devo abituare a fare questi nuovi video perché non, perché non ci sono per niente abituato. E sì, eh, posso finalmente annunciare la nuova grafica del... per la serie animata, per il cartone animato delle... di certi tizi che fanno cose. E non sarà più stile Minecraft come vedete in questi video, ma si passa avanti un po' e avrà questo nuovo stile che francamente adoro, certo c'è ancora molto da correggere per esempio i problemi nelle armature dei personaggi, le ossature, un po' qualche gomito che non è un gomito, da adesso quindi i personaggi non avranno più lo stile di Minecraft che avete visto fino ad adesso, ma avranno questo nuovissimo stile che diciamo è stato molto più impegnativo e spero che vi piaccia anzi già in molti me l'hanno criticato che insomma eh, preferivo Minecraft tor torna di disinscriviti che cazzo ti devo dire d tanto per farvi vedere non per fare spoiler però qualche scena penso di potervela fare vedere nel nuovo episodio anche perché tra l'altro la metto sulla community di Telegram a cui tra l'altro vi invito ad entrare il link sta in copertina sulla copertina non del video ma del canale quella la, il banner e inoltre diciamo che mi sto davvero tanto appassionando Al nuovo design dei personaggi Anche perché finalmente adesso non sarà più un'animazione un di Minecraft Ma sarà qualcosa di come avevo già intenzione di fare Da fin dall'inizio Qualcosa più di mio Qualcosa più di i miei personaggi Le mie storie eccetera Il mio design eccetera Tant'è che mi sono messo Ossessivamente a fare fan art di me stesso Questa è una cosa abbastanza triste Mio, Della mia stessa serie Di solito le fan art sono una cosa che fanno gli altri Invece io me le faccio da solo E C'è chi mi ha criticato tanto per questa cosa qua Comunque io eh, ho fatto tipo delle oh, Sto facendo di tutte di più Ho fatto delle sagome di cartone Questo quest è Dio Salute Dio ciao Magari ci faccio anche con questi personaggi delle animazioni Li metto davanti al murgio non ho idea di cosa potrà, possa uscire Poi abbiamo il mitico biondino Il tizietto qua tenero tenero che diciamo un boh, po' ecco, la testa smorta E poi la grande eccellenza ossia me signori che in più a contrario degli altri personaggi Ho anche il codino e ci mancherebbe altro Quindi, quindi aspettatevi grandi novità o meglio le avete viste già dalle live da qualche mese Che sto lavorando a questi personaggi nuovi e a questa ambientazione nuova, eccetera, e potrà un po' uscire anche il terzo episodio, che quindi ci sarà il cambio proprio di grafica e sarà divertentissimo. Spero di avere un po' di feedback a proposito. E oltre ai cosini di cartone, tra l'altro, ho fatto anche de delle schifezze di Das, tipo questo crepe è veramente abbastanza scandaloso. È... Vaffanculo. Quindi sì, qualcuno può pensare che sia una mia ossessione per personaggi che ho inventato io, storie che ho inventato io, un po' di feticismo, ma... Sì, eh, sarebbe meno triste se cominciaste anche voi a, far, a fare qualche fan art. E... Eh, ho intenzione di far partire... non so se vi ricordate il precedente concorso, quello sulle YouTube Poop. Bene, magari vediamo se questa volta parte da adesso il, il secondo concorso del canale... Cioè il concorso del, delle fan art, il che non significa mi aspetto dei personaggi di cartone, ma semplicemente voglio vedervi un po' disegnare i personaggi, fare, a... basta anche una vignetta soltanto, una battutina fra me ed Echu, fra Crepe e Dio, qualcosa di proprio simpatico, un disegnino, anche un disegnare che ne so, Echu con una faccia strana o il mio personaggio in... Un, diciamo roba da 10 minuti al massimo qualsiasi stile vogliate adottare che sia stile più prettamente manga o stile mh, simpaticone cibi rotondo tenero puccioso diciamo adeguatevi in base alle vostre capacità ovviamente vi consiglio se non sapete disegnare c'è cioè uno stile abbastanza puccioso con... quindi non mi, di... non mi venite a dire che non sapete disegnare perché mh, diciamo se sapete fare una un'altra curva, due cerchi e una palla al centro e poi li sapete colorare senza uscire troppo dai bordi, forse sapete sì disegnare, forse siete umani, altrimenti preoccupatevi un tantino se non sapete fare dei cerchi. Ma io non ho esperienze di disegno. Ma poi mi chiedo, eh, almeno in geometria l'avrete fatta, una circonferenza, una volta ogni tanto un quadratino, non... E quindi eh, non sapete come fare pienamente le vignette, si parla di vignette, piccoli disegnini. Eh, io stesso ho fatto qualche vignetta dei miei stessi personaggi di fan art, sempre oltre il cartone e il das sempre roba triste eccetera però penso che queste immagini qui vi possano servire ad esempio ovviamente ehm, non vi chiedo di farle in base a ciò che possiate pensare così belle o così brutte diciamo a livelli diversi per quanto una cosa possa essere schifosa almeno che non sia proprio indecente va bene non serve saper disegnare E i premi i, i premi in ballo e i premi in ballo ci devo un po' pensare non vi preoccupate del fatto che magari i premi non siano all'altezza, dei perché voglio dire, dovete fare un disegnino, ci mettete al massimo 20 minuti per farlo, e i premi, anche visto dal precedente concorso, ho l'abitudine di farli un po' troppo grossi, e mi sa che anche questa volta sarà così. E quindi non lo so, posso riproporre sconti o sconti al 100% su prodotti nel mio negozietto posso provare a fare qualche sconto sulle magliette che sto vendendo anche gli accessori quindi eh, tante cose posso fare posso intro non, non ne ho idea ognuno qua esigenze diverse le cose che do io sono abbastanza specifiche quindi magari partecipate e chiedete voi i premi che potreste volere perché io veramente non, non mi viene nulla in mente e quindi come partecipare? Basta che scriviate sotto al video Voglio partecipare con il vostro ID di Telegram Il vostro nome di Telegram Affinché possa aggiungervi io poi al gruppo del concorso E poi li discutiamo Tutti, co tutti coloro che staranno poi nel, nella community di Telegram saranno i partecipanti Quindi quale sarà la data di scadenza? La data di scadenza è da vedere probabilmente il 15 luglio, il 10 luglio Perché comunque è un disegnino e comunque avrà la durata di al massimo due settimane più o meno tenendo presente che oggi è il 26 giugno I vostri disegni verranno quindi inseriti in top 10, 15, quel che sarà poi Anche se sicuramente ne premierò soltanto 3 e Verranno comunque inseriti nel video finale del concorso, nel video dei risultati e... e faremo questa cosa molto carina Quindi vediamo di far crescere un po' la fanbase della serie animata chissà No? No? Tutti i dettagli del concorso li trovate in descrizione al video e quindi detto questo spero che partecipiate in tanti eh, Così come lo siete stati diciamo al precedente concorso che è andato molto bene il precedente concorso direi vi ricordo inoltre che c'è anche la community di Telegram del canale dove ci scambiamo un po' anche qualche spoiler sui nuovi episodi durante la lavorazione, qualche cosa così ma comunque dove prettamente cerchiamo di discutere di anche questi cartonati schifosissimi e di tutte le cose relative al canale, ci si diverte abbastanza la community è ad accesso libero quindi su Telegram basta che la cerchiate con il suo nome, con questo nome che non mi ricordo ma metterò qui sotto grazie, grazie montaggio e se non avete Telegram scaricatelo. grazie bene questo era il mio primo video di questo genere e spero di farne altri di questo genere ditemi un po' cosa posso migliorare perché ovviamente faccio i tentativi e poi sto sudando come un porco quindi ricordatevi di iscrivervi al canale commentate, soprattutto se volete partecipare al concorso per carità eh, ditemi se fanno schifo o tanto schifo questi cosini, se sono osceni, quanto siano osceni. Sono, questo, io, io me lo immagino molesta, questo vi molesterà nel sonno. Quindi ricordatevi di lasciare un bel mi piace, un'iscrizione, tante iscrizioni, consigliate agli amici, fate le fan art, sgobate come dei cani. Quindi detto questo, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.